Ho parlato con Hamede, viene da un villaggio nel distretto di Bölbe, che è stato preso dagli islamisti e adesso vive ad Afrin con tre famiglie e nello stesso appartamento. Ha detto che dormono per terra perché non ci sono abbastanza coperte, l'enzuola, materassi e anche il cibo eh, scarseggia, dove vivono le... Tra i 30 e i 50 eh, rifugiati eh, dei villaggi che sono stati bombardati o da alcune zone periferiche eh, di Afrin. Eh, il posto è un posto cioè di lavoro dove si eh, cuciono vestiti, eh, si respira anche male eh, e qua trovano rifugio, si spostano quando la situazione è più calma nei quartieri nei periferici di Afrin tornano alle loro case. Quando ci sono i bombardamenti, si trovano tutti qua e ci sono le difficoltà anche di vivere qua dentro, al buio, senza acqua e senza un po' di cibo. In questa casa vivono 40 persone, sono 5 famiglie di rifugiati dai villaggi. Arrivano originariamente da Capersepe, nella regione di Gendresse che è stato raggiunto dei bombardamenti, si sono spostati a Maratè, di nuovo raggiunto dai bombardamenti dell'esercito turco nelle bande jihadiste, si sono spostati poi qua nella periferia di Afrin, di nuovo raggiunti dai bombardamenti, adesso hanno trovato questa casa in cui vivono eh, tutti assieme, ci hanno spiegato che non se ne vogliono andare da Afrin, questa è la loro terra, qua vogliono vivere, qua stavano costruendo un modello di democrazia e di pace che eh, fino adesso era, eh, funzionava ed era un modello positivo. Tra le altre cose non vogliono andare via perché eh, ci sono ancora dei loro parenti, dei loro figli morti, caduti, martiri eh, nei villaggi che non si possono andare a recuperare perché ci sono bombardamenti, ci sono i jihadisti eh, e quindi non intendono andarsene da Afrin. Questa è la situazione nel 52 giorno della resistenza.